Noi vogliamo che le primarie, la partecipazione, duri tutto l'anno. A me fa ridere perché prima nevicavo e pensavo alle primarie con Ambrosoli, con gli sci, no? Eh sì, perché poi noi c'è Natale cioè e cioè abbiamo le primarie, ormai è anche confortante. Cioè uno sa che c'è il Natale e di solito si scartano i regali e si incarta il PD, no? Perché adesso questo è il giochino che si fa. Però io vorrei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 Gli F35 sono l'esempio che tiene insieme tutte le storie, vado il più veloce possibile ma voglio spiegarvelo bene. In campagna elettorale Bersani aveva detto un po' meno F35, giusto? No è vero, diceva bisogna rivederli, c'è scritto tutto nel programma. Quindi io sono arrivato lì dicendo vabbè dai, il governo è un po' così, è andato, c'erano i 101, è tutto brutto, ma sugli F35 adesso ci danno di quelle soddisfazioni storiche. No, neanche sugli F35. Perché abbiamo un ministro della difesa che si chiama Mauro, che è un cattolico pure lui di quelli del meeting di Rimini, io al meeting non ci vado, eh, con segretaria non ci vado, no, perché anche questi hanno un po' stufato. Questo dice, fa delle interviste, dice, gli F-35 sono degli strumenti di pace, che uno, voglio dire, cioè guardate che bisogna stare un po' così, eh, nella vita per dire certe cose, per cui uno, e, e lì ricomincia il solito balletto, no? Allora io avrei voluto invece che noi fossimo coinvolti, noi parlamentari, ma anche voi, su, eh, su un dibattito non demagogico e emotivo, quanti sono gli F-35 che abbiamo comprato già e non c'è un numero fisso? Varia seconda, No ma è vero, e lo dicono la campagna eh, di, di Francesco Vignarca sugli F-35, è bellissima perché sono bravi, loro spiegano cosa non funziona, quanti sono le persone occupate. Noi costruiamo l'ala sinistra, è stata una concessione che ha ottenuto il governo delle Larghe Intese. L'ala è sinistra, almeno l'ala è quella giusta. Quanti, quanti soldi per la ricerca? Che cosa se, lì c'era stato l'equivoco di Boccia che pensava che fossero elicotteri, vi ricordate? Però, no, fermi, fermi tutti. Però è importante capire questa cosa, perché magari facendo gli F-35 fai delle cose utili per altri. Non, non, non banalizziamo, la ricerca scientifica può funzionare anche così, però dateci i dati. E facciamo in modo che se a Milano c'è qualcuno che ne vuole discutere, mi pare che si siano mobilitati i cicli di Milano, abbiano tutte queste informazioni e possano alla fine dire la, il PD di Milano, tutte le persone interessate, convocate, domenica 15 dicembre hanno deciso così. Poi tenetene conto, no, c'è il ministro, ci sono i è tutto complicato, però c'è una posizione del PD, è così difficile, è così difficile presentarvi, far, fare un giro d'Italia a Scanu che voi non conoscete, ma è un parlamentare sardo che siccome non va a Ballarò non conta niente perché bisogna fare appunto a proposito di format, no? Ma è lui che fa la posizione sugli F 35 ha delle idee.